Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. e Come sempre, vi invito a dare un occhio al mio sito www.yourside.com, dove potete trovare oltre a circa un centinaio di video lezioni gratuite. Anche tutti i miei libri in super offerta, e tutti i miei corsi, eccetera, eccetera. Torno al capitolo eh, Modern Electric Electric Base di Giacomo insieme a Jerry Gemmot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 partendo dal mignolo pure dal medio eppure mixarle come dico sempre quindi eh, andando magari ascendente in un modo e tornare in un altro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 Stire alla terza, mi do fare, Oppure una ascendente, una discendente.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 Cioè, cioè. Le quinte Do, sol.